Primo torneo internazionale di bocce. <ride> Questo milione sarà mio. <ride> <ride> Ciao anzano. Salve Dott Matteo. La finale del torneo di bocce si sta avvicinando, stai facendo gli esercizi che ti ho lasciato? Ah voglia! Mi sento forte come l'aceto! Però è forte anche il mio avversario, è forestiero! E non si sa neanche di che figlio! Bene, da adesso ci alleniamo insieme! Cinque! Quattro! Tre! Due! Cinque Bravo, forza, Dai dai dai dai dai dai forte più forte dai Marco dai dai forza dai. forza Dai dai dai dai dai dai dai Almeno Gli do una dose extra, così vinciamo sicuro. È stato dopato! Quello è il malvagio dottor Frizzales! Non mi prenderete mai! Pensavo che il mio dottore volesse aiutarmi Mi ha detto prendi È tutta roba naturale, vedrai che vincerai ma in realtà mi ha ingannato mi ha ingannato per la sua gloria personale anteposto il suo egoismo, il suo tornaconto alla mia salute l'unico modo per vincere è allenarsi bene senza usare scorciatoie pericolose e dannose il benessere dell'atleta è la cosa più importante e voi a casa ricordatevi no al doping sì alla salute Insomma il metodo Frizzalis è stato bocciato! <ride>